Ciao a tutti ragazzi, qui è Marco Donato e benvenuti sul mio canale Allora ragazzi, oggi sono qui con un altro audiolibro L'audiolibro che oggi vi voglio portare si intitola La pioggia Questa poesia ragazzi, vabbè, riguarda il tempo, giustamente È una condizione atmosferica Però la pioggia in sé Contiene anche molte cose brutte A qualcuno piace la pioggia Per altri invece è un momento di tristezza ci sono le persone che poi sentono i reumatismi oppure gente che proprio a vedere la pioggia dice mi mette malinconia, mi mette tristezza non mi piace perché ti bagna ti fa raffreddare quindi insomma ognuno eh, la vede come vuole io la pioggia l'ho sempre vista bella quando ero piccolo però poi crescendo e subendo un po' le ingiustizie da parte dei miei compagni non ho. quei momenti in cui c'è notte oggi non li ho visti molto. molto belli. Ecco, ecco per il quale ho deciso di trascrivere tutto quanto dentro una poesia e oggi andiamo a leggerla. Andiamo. La pioggia. La pioggia scende violenta e scrosciante, infrangendosi contro le finestre di mille case e concludendo la sua piccola e breve vita, come se fossero lacrime che scendono dal viso. Arriva accompagnata dalla corrente che la scorta come fosse una gentile e fragile signora. Viene inviata dal cielo in missione speciale. Bagnando, raffreddando, rovinando ogni cosa. Si manifesta in vari modi. Leggera, potente, burrascosa, lieve e... chissà, arriva portando vento, freddo, lampi, temporali e... Lento, si scatena senza fermarsi spazzando via tutto, lampi scagliati per castigare colpevoli persone, freddo che indebolisce temporali che uniti ai suoi compagni finiscono il lavoro bene ragazzi la mia piccola opera finisce qua spero che vi sia piaciuta a differenza delle altre opere che vi ho portato è un po' più lunghetta io spero che vi sia piaciuto che vi sia interessata ditemi voi che cosa ne pensate nei commenti e ricordatevi di lasciare like iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica se volete essere salutati in un prossimo video iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e scrivetelo nei commenti se questi audiolibri ragazzi vi piacciono e volete che ne porto sempre di più spargete la voce ragazzi e puntiamo a salire sempre più in alto di iscritti e anche di visualizzazioni noi ci vediamo prestissimo a un nuovo video e ciao a tutti